Ma perché le piramidi sembrano essere gli edifici più importanti esistenti al mondo? Perché sono di pietra e sono l'unica cosa che è rimasta dopo due cataclismi giganteschi. Il primo, che è accaduto 36.500 anni fa, e che ha portato la civiltà degli Aztlan, che c'era prima su questo pianeta, a scappare da dove abitavano. Dove abitavano? In Antartide. Faremo delle ricerche anche su questo, perché sapete come si vede bene in 4 km di ghiaccio, eh, che vibra benissimo, se sotto c'è l'antica città di Atlantide, col SAR la vediamo perfettamente. Quindi speriamo di rimanere in vita ancora per qualche tempo per poter fare queste eh, ricerche che eh, se crepiamo domani mattina probabilmente non potrà più fare nessuno gli Atlantidei eh, 36.500 anni fa casca una delle due lune che avevamo piccola ci sono le cronache eh, delle de, de, de, de, de leggende di tutte le parti del mondo che dicevano prima c'era una luna più piccola la luna grande non c'era quella che c'è oggi, non c'era la luna grande entra nell'atmosfera, nell'orbita nella terrestre destabilizza la luna più piccola che nel giro di un anno fa più di 300 eclissi tutto documentato su eh, eh, calendari azzechi mm? pensate la luna piccola cade e succede un macello gli Atlantidei, gli Aztlan, vanno in tutte quelle parti del mondo dove troviamo piramidi, ehm, il linguaggio eh, pseudo-egiziano, eh, cioè geroglifici. Troviamo la costruzione dei dolmen, troviamo eh, mh, le tribù che hanno grande percentuale di fattore RH negativo nel sangue, troviamo anche in posti dove ci sono eh, villaggi, sono tutti neri di pelle. Villaggi di persone con pelle completamente bianca. Eh, C'è qualcosa che non va. Cosa ci fa eh, un, un, un, un, un geroglifico egizio in America del Nord? Come ci sono arrivati i geroglifici egizi in Australia? Come ci sono arrivati vicino al lago Titicaca? Mm? Geroglifici egizi perfetti? No! No! Quasi uguali. Eh? Eh, la scienza ufficiale sarebbe a, a, a, è costretta a pensare che gli antichi egizi avessero girato tutto il mondo, ma gli antichi egizi abbiamo dimostrato 30 secondi fa non ci sono mai stati, c'era qualcun altro che è andato in Egitto e che ha costruito le piramidi, così come qualcun altro nello stesso istante è andato in Sud America, nel Nord America, in Australia e ha costruito in Nuova Zelanda, in Cina e ha costruito le piramidi, perché erano monumenti che servivano per ridare la vita a chi comandava. Alla elite di quella strana razza, dolicocefala, col cervello, col cranio allungato, di cui oggi troviamo tracce, guarda caso, scheletri in tutti quei posti in cui troviamo le piramidi, troviamo il fattore RH negativo più alto, troviamo le tribù di pelle bianca, troviamo i geroglifici e così via. Quindi la storia, ora, possiamo ricostruirla. Bene, 36.500 anni fa. 13.500 anni fa, seconda botta, cade un gruppo di meteoriti o una meteorite che si è frammentata in diversi tronconi. In quel contesto eh, si ha una, uh, quello che viene chiamato il uh, universale. 13.500 anni fa i veri costruttori delle piramidi scompaiono, scompaiono praticamente totalmente in tutte le parti del mondo. Eh, la piramide va di Giza va sott'acqua per eh, un periodo imprecisato che alcuni ricercatori dicono essere almeno 200 anni si è alzata l'acqua oltre 80 metri e ha riempito la piramide di acqua di mare, tant'è vero che Zaki Awas e un altro ricercatore indipendente trovano per conto loro quando entrano per la prima volta nella piramide di Cheope tutte le pareti coperte di un centimetro di salgemma. È evidente che quando l'acqua è scesa lentamente, l'acqua che era all'interno della piramide è evaporata e ha lasciato un bel po' di cloruro di sodio eh, sulle, sulle pareti. Non solo, ma anche il sarcofago era pieno di salgemma. Vi rendete conto che noi sappiamo già tutto, solamente che nessuno ha avuto il coraggio di dirlo come lo sto dicendo io e, e di fare 2 più 2. 2 più 2 fa 4, non fa 19 come dico io. Allora, quindi si deduce che questi faraoni fossero alieni? No, no. si deduce che erano di una razza differente ma che non fossero alieni. Qui c'è proprio da fare un discorso preciso. Ehm, quello che eh, noi non possiamo sapere è i doricocefali da dove vengono. C'è stata un'altra creazione. Ma sapete quante altre creazioni ci sono state? Noi troviamo scheletri oggi sul nostro pianeta di razze umanoidi, umane, ehm, completamente diverse eh, soprattutto i crani crani giganteschi eh, crani molto più piccoli crani endoricocefali eh, crani ehm, veramente non dovuti a malattie genetiche strane ma a esseri umani completamente diversi noi eh, abbiamo avuto eh, almeno quattro yuga quattro periodi grandi differenti eh, che hanno portato probabilmente alla eh, presenza di eh, molteplici tipi di, di creazioni. Anche questo discorso la Chiesa non vorrebbe sentirselo dire, perché eh, secondo la Chiesa c'è Dio che ha creato l'uomo, l'ha creato su questo pianeta e basta, sugli altri pianeti non c'è nessun altro. Mm? a eccezione degli angeli e dei demoni perché nel Vecchio Testamento c'è scritto angeli e demoni nella Bibbia c'è scritto quindi angeli e demoni che però guardate come nelle antiche tradizioni la realtà, la verità viene sempre fuori gli angeli e i demoni che hanno una caratteristica eh, non hanno anima c'è scritto chiaramente allora vedi che gli angeli e i demoni che non hanno anima sono forse gli alieni buoni e cattivi, tra virgolette, che vengono qui a... perché sono gelosi, come c'è scritto nelle vecchie tradizioni, sono gelosi degli uomini, perché gli uomini hanno questa cosa, che loro non hanno. Quindi è importante comprendere questa cosa qui e dire gli antichi dolicocefali facevano, conoscevano, avevano conoscenze e consapevolezze che forse non erano loro ma erano di qualcun altro che gliele aveva date. E su questo possiamo ragionare. Per esempio, in India ci sono un sacco di testi antichi, non ancora tradotti neanche dal sanscrito e dal proto-sanscrito, in cui si parla di oggetti volanti non identificati, che loro chiamavano vimana. Viman vuol dire casa, luogo, stanza occupata da uomini che vola. Vimana e gli antichi principi indiani avevano i Vimana per trasporto per farsi la guerra per, eh, per, per fare le cose che dovevano fare e c'è scritto chiaramente in, nel Mahabharata se non ricordo male che eh, i Vimana quando facevano la guerra facevano la guerra con altri esseri che venivano da un altro posto che, si, che era oltre l'oceano che si chiamava Aztlan e e, e, e questi Aztlan avevano macchine volanti che si chiamavano Ashvin. Ashvin ha diversi significati anche in sanscrito: è la rappresentazione di dei fratelli gemelli volanti, Ashvin. Gli Ashvin e i Vimana che si facevano la lotta tra di loro. Di, uh, uh, che ne so, um, come hanno costruito le piramidi? Come hanno spostato i massi? Eh, eh, con quale tecnologia? Noi non lo sappiamo, però possiamo pensare sicuramente che ci fosse una tecnologia di cui noi ovviamente non abbiamo neanche la più pallida idea, anche se un po', devo dire, io un po' l'idea ce l'ho. Per esempio, cosa dicono le antiche eh, tradizioni? Eh, Salomone? doveva costruire il Tempio di Salomone e Dio dice guarda Salomone, non ti stare a rompere le scatole ti do io l'apparecchiatura per costruire il Tempio e ti do questo mh, mh, oggetto eh, il quale eh, eh, oggi lo tradurremo come verme di luce serve per tagliare le pietre per cui te puoi costruire il, eh, il Tempio eh, in questo modo di questi oggetti, eh, per esempio, ce ne sono tracce anche nel, nel, nel, nel mondo orientale. I Vachira o Vajira eh, è un altro oggetto simile al verme di luce che usa eh, Salomone eh, per eh, fare, mh, lanciare fulmini. Non so se molti di voi si ricorderanno, per esempio, siccome nell'antica Grecia c'è Giove, Giove è, che è il dio dei fulmini e ha in mano una cosa che sembra un tridentino da questa parte e un altro tridentino da quest'altra parte, ed è quella cosa da cui escono i fulmini. Ha la stessa forma del, del, del, degli strumenti che vengono descritti in tutte le altre parti del mondo, anche in America Latina, che servono per intagliare la pietra, fonderla, manipolarla, farla diventare di luce poco pesante. Questo c'è scritto in tanti lavori, anche ripresi da lavori scientifici che riportano, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista ingegneristico, queste leggende per far capire che cosa c'era una volta. Ma Corrado, se questi faraoni eh, usavano le persone la loro parte animica per rigenerarsi e vivere migliaia di anni, hai detto? No? Eh, questi faraoni morivano o, o andavano come in clinica ed erano in coma? Come era la cosa? Ah, quello che noi sappiamo eh, se dobbiamo interpretare le, la storia, eh, l'interpretazione è questa: quella che io gli do è questa: il faraone. Eh, Dolicocefalo faceva parte di una elite eh, atlantidea che utilizzava quindi gli esseri umani normali perché gli esseri umani normali avevano parte animica. I dolicocefali no, questo va sostenuto. Quindi si prendeva quella parte che aveva le informazioni della vita, ci si rigenerava e poi si riprendeva questa parte e si rimetteva nel contenitore dove l'avevamo trovata per utilizzarla una seconda volta. Il progetto del Dolicocefalo è stato anche un progetto che noi abbiamo intravisto quando noi facevamo le ricerche sulle eh, civiltà aliene, che venivano a romperci le scatole su questo pianeta. Un progetto era... L'alieno non ha parte animica perché il suo DNA non glielo permette. La parte animica è una cosa che sembra agganciarsi al DNA mitocondriale e se il DNA mitocondriale non ha quella sequenza di basi puriniche e pirimidiniche che sono gli scalini di una scala a chiocciola che rappresenta il DNA, se non c'è quella sequenza precisa, la parte animica con quella frequenza di vibrazione lì non si aggancia al DNA che è la rappresentazione di un'antenna che ha una certa frequenza bene allora bisogna fare un progetto di ricerca di questo tipo prendere eh, l'alieno e modificare il DNA di un alieno fare in modo che le basi puriniche e pirimidiniche dell'alieno siano con la stessa sequenza del, del, del DNA mitocondriale umano per fare questo bisogna mescolare la razza aliena con la razza terrestre questa era l'idea che veniva fuori quando noi facevamo le ipnosi regressive su soggetti addotti che facevano, eh, ci facevano pensare che questo fosse uno dei progetti alieni. Lo stesso progetto alieno ce lo troviamo nell'antico Egitto. Faraone Dio. I faraoni dei vivevano 4.000 anni e avevano il cranio allungato, così come si trova nelle mummie eh, che noi eh, stiamo analizzando ai tempi eh, moderni, a Kenaton. Mm? Eh, ehm, aveva un, un, un cranio spropositato le statue sono state analizzate ci sono stati eh, proposti anche dei lavori scientifici sullo studio di al alcuni eh, tipi di enzimi che questi eh, faraoni avevano e che noi non abbiamo una razza diversa mano a mano che il faraone che non ha parte animica si unifica con soggetti eh, eh, cromagnon normali eh, quello che accade è che il DNA veramente sembra modificarsi, il cranio molto allungato prima comincia ad accorciarsi, il fattore RH negativo comincia a scomparire e cominciano a comparire gli RH positivi. Cosa sta succedendo? Gli dèi stanno diventando umani e nell'istante in cui gli dèi diventano umani perdono la loro longevità e muoiono prima. Faraoni dei, 4.000 anni. Faraoni semidei, 2.000, 2.500 anni, 1.300 anni. Mano a mano che i faraoni poi diventano faraoni terrestri, normali, quelli che eh, hanno in qualche modo ristrutturato la eh, piana di Giza, ma non l'hanno costruita loro, questi vivono normalmente come, come noi, viviamo. E a ogni faraone, gli antichi egizi scrivevano tutto, eh. per ogni faraone, dal faraone... Eh, Horus al, um, agli altri c'è scritto il, il, il, il curriculum, la vita quanto è durata la vita, quanto è durato il loro regno tutto, punto per punto momento per momento pensate, gli antichi egizi scrivevano tutto, ci fosse stato un antico egizio che avesse descritto come si costruisce la piramide non c'è perché? Perché non l'hanno fatta loro è semplice ecco che quindi i faraoni diventano umani e nel diventare umano che cosa succede? qui c'è una, una bellissima cosa che secondo me va, bisogna pensarla bisogna, bisogna farci mente locale, bisogna sottolinearla perché nel mito c'è scritto tutto il mito è la fotografia della storia che in un solo fotogramma ti fa capire il passato, il presente e il futuro anche come va a finire nel mito, nei miti, c'è la storia del Dio che si innamora di un umano o di una dea che si innamora di un umano e l'unico modo, pensate, per mandare avanti questo amore è che la parte divina rinunci alla sua divinità. In quel contesto, in quel contesto, in quel contesto è proprio quello che è successo. Il faraone, dio o semidio, essere superiore, volente o nolente, per acquisire eh, eh, la parte animica, eh, per sempre, ha dovuto collo torto rinunciare alla, eh, alla vita, alla sua deità, ed è diventato eh, ed è diventato, eh, mortale, mortale, come, nella, come nella favola. Eh, si comprende, se noi vogliamo comprendere questo, vogliamo tirarne fuori una morale eh? e la morale è quella del, del film, del ritratto di Dorian Gray. Dorian Gray fa un, fa un patto col diavolo, il diavolo si impossessa della sua anima e Dorian Gray non invecchia mai. Invecchia al suo posto un quadro. Come finisce il romanzo? Il romanzo finisce che Dorian Gray si stufa della immortalità, perché noi siamo venuti qui come esseri umani per imparare a capire che cosa vuol dire la morte perché la morte fisica sostanzialmente è quel momento in cui tu comprendi che in questo universo la morte non esiste e l'unico modo per capirlo e per tornare a essere coscienza integrata è fare l'esperienza della morte quindi devi morire non puoi rifiutare l'esperienza perché quella è fondamentale per comprendere come è fatto l'universo Dorian Gray si stufa si stufa di vivere e comprende che è la felicità è proprio nella morte, nell'aver compreso l'ultima cosa che ti separa dalla dualità. Nasci, muori, duale. La dualità non esiste. L'alieno questa cosa non la capisce, l'alieno ha la tecnologia, ma è cretino. L'alienato, che è lo schiavo dell'alieno, è il grande sacerdote della nuova religione aliena, è il... Il, il governante di turno che crede di aver fatto un patto, che noi diciamo col diavolo in realtà, con l'alieno, perché non ha voglia di morire. Sono i nostri governanti che si fanno costruire gli impianti di criogenizzazione a casa loro perché hanno paura di morire. L'alieno ha paura di morire e i nostri governanti che non sono animici. Ma gli esseri umani non hanno paura di morire, hanno paura di soffrire, che è un'altra cosa. Ecco, anche dallo studio dell'antica storia noi possiamo ricavarne un messaggio importante. I cocefari facevano una cazzata. Ed è una cosa che noi non dobbiamo fare. Cioè noi, pensate, aprite la televisione e guardate. Voi dovete essere giovani, dovete essere belli, dovete essere sani. La cellulite è una malattia. Non si deve invecchiare. Ma perché? Noi si deve invecchiare. Si deve fare il percorso della nostra vita. Ce l'ha insegnato la storia. Ce l'hanno insegnato gli antichi egizi. Avete visto com'è finita? I dolicocefali scomparsi. E prima o poi l'universo si ribella contro di te. Non è successo la prima volta? Ti rimando un altro meteorite che ti schiaccia le palle e vedrai che te scompari. Perché? L'entropia fa così, l'entropia sta facendo così anche in questi giorni, ti vuoi vaccinare? Cazzi tuoi! Dopo non ti lamentare che ti è venuta una miocardite. Cioè pensa l'entropia, anche se le cose eh, non riesci a farle passare come informazioni, perché il mainstream ti dice che non sono vere. C'è il problema, c'è l'entropia che ci pensa. Senti, eh, tu hai parlato, fra l'altro mi è venuto in mente anche un film, credo di Wim Wenders, dove un angelo si innamora e rifiuta di essere angelo, e diventa mortale. Ma allora a questo punto gli angeli erano extraterrestri e mi viene in mente un'altra frase di Cristo, quando ferma Pietro che voleva ferire per difenderlo, dice se io volessi potrei chiamare legioni di angeli, ma le legioni di angeli sono astronavi, sono alieni. Um, il mio punto di vista che si basa sugli studi che ho fatto io è il seguente noi abbiamo sempre creduto fino a un certo punto almeno che ci fossero gli angeli ed i demoni poi a un certo punto io ho dovuto scrivere un libro che faceva vedere come gli angeli e i demoni del passato del mito, altri non erano che alieni che venivano da un altro posto. Punto. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la Chiesa si è impossessata del mito degli angeli, dei demoni, e ha trasformato questa cosa ad usum delfini, cioè per sé. Eh, la Chiesa sa perfettamente che la figura di gesù cristo non è mai esistita da un punto di vista storico ma la figura di gesù cristo è in realtà il mito di joshua krishna la nona reincarnazione di visno allora questa storia del popolo ebraico la dobbiamo riportare 9.000 anni prima e capire come mai il Vecchio Testamento l'avevano già scritto i babilonesi, ma non solo, anche la civiltà ariana della Valle dell'Indo, cioè la civiltà pakistana in realtà, perché è l'India del Nord. Eh, e che dietro questo mito c'erano altre leggende di cui noi abbiamo perso completamente l'idea, perché nel frattempo c'è stato il diluvio universale che ha cancellato tutta la cultura di questo pianeta. Quello che è rimasto, come si diceva prima, l'unica cosa che è rimasta sono i monumenti di pietra, tra cui Stonehenge e le piramidi, e qualcos'altro a destra e a sinistra. Però qui nasce un, una vacanza, cioè un vuoto. E allora Dio? E allora Dio siamo noi. Cioè noi alla fine dobbiamo accettare di essere Dio, di essere quel Dio che, quella coscienza, diciamo così, che ha una caratteristica fondamentale. La coscienza non sa tutto, non è perfetta. Ha bisogno di acquisire la perfezione. La perfezione si acquisisce come? Sapendo tutto. A Che cosa, che cosa manca alla coscienza di sapere? Manca che cosa vuol dire essere due. Perché la coscienza sa solo cosa vuol dire essere uno. È l'unica cosa che c'è, cosa vuol dire essere due non lo sa. Per questo crea un universo in cui noi tutti pezzi di coscienza andiamo a capire che cosa vuol dire essere due, che cosa vuol dire essere duale, acceso, spento, buono, cattivo, russo, americano, eh, alto, magro, cattolico, eh, musulmano eh, e così via. Vivo, morto. Capite perfettamente cosa voglio dire? Lo ridico in un altro modo. L'uomo non può essere stato creato dal Dio della Chiesa. Perché? È banale. Il Dio della Chiesa per definizione è perfetto. L'uomo no. Quindi un Dio perfetto è impossibilitato a creare una cosa come siamo noi, delle ciofeche. Anche perché dice che ho creato le mia immagine e somiglianza, ovviamente. Uh, mm, sì, um, 27.1 Genesi, sì ehm, è vero ma allora vedete che face... appena ti sei fatto una domanda ce n'è un'altra dietro allora la coscienza che noi siamo da cui proveniamo è imperfetta è vero, certo che è imperfetta ma si può dimostrare da un punto di vista matematico e fisico certo che si può dimostrare la coscienza se fosse perfetta avrebbe creato un universo infinito è finito o infinito l'universo? Per la fisica moderna l'universo è finito. C ha una certa lunghezza, una certa grandezza, un certo tempo, un certo spazio, una certa temperatura massima, una certa lunghezza minima. Eh, l'universo non è infinito. E perché non è infinito? Perché la coscienza aveva da imparare solo una cosa. Cosa vuol dire essere duale? Quindi per fare l'esperienza di una cosa basta un universo... Eh, Fatto ad hoc per questo Se la coscienza non avesse saputo nulla avrebbe creato per forza di cose un universo infinito Il fatto che l'universo sia finito vuol dire che noi dobbiamo fare una esperienza limitata e dall'analisi dei fatti l'unica esperienza che ci manca è quella di capire che l'altro siamo sempre noi Allora, dal, da tutto quello che hai raccontato si può dedurre che le piramidi siano state create esclusivamente per rigenerare questi faraoni come clinica dei faraoni assolutamente vero. Ecco perché l'idea di alcuni egittologi, tra cui eh, l'idea anche mia, che la casa della vita, la casa in cui Cnum spostava l'anima da un contenitore all'altro, era la piramide di Cheope. Ma potrebbe. È un macchinario che potrebbe essere messo in funzione anche oggi certo ma oggi non si usano più quelle tecnologie perché la nostra civiltà che non era la civiltà degli atlantidei che si basava sullo studio dei fononi cioè della vibrazione sonora eh, la nostra civiltà ha studiato i fotoni non ci ha capito niente però eh, noi usiamo i campi elettromagnetici, dove loro usavano la vibrazione. E guardate come alla fine il morale della favola finisce. Noi abbiamo cominciato con il SAR, il radar ad apertura sintetica, a studiare, a emettere fotoni ad alta energia che si sono poi trasformati in un segnale fononico. Eh? Si torna indietro a studiare una cosa che era stata costruita su base e ideologia fononica con i fononi. Eh, questo chiude veramente il ciclo.